That's how it's A Dinapem? Perché secondo me è un'ottima azienda, le piante sono molto diciamo, omogenee tra di loro nella cucina. Quindi sei rimasto soddisfatto sì. comunque dall'esperienza sì, sì, sì. di Navem? Sì, sì, sì, sì. Conosci Dinapem? Assolutamente. Da quanto tempo? Da 5-6 anni Sì, conosco Dina Da quanto tempo? Da molti anni Certo Da quanto tempo? Da un paio d'anni Qualche volta hai piantato i nostri semi? Una volta, però non è andata molto bene perché si è mangiato in gatto, Però sono stata sfigata io, eh Hai qualche opinione sulla qualità? Buonissima, mi sono trovata sempre bene, soprattutto con le fruttate Qual è la tua preferita? La critica. Un'ottima qualità Ho notato semi molto forti sin dall'inizio e, e, e piante molto robuste. Qual è la tua preferita? Le qualità sono eccellenti nella, nella radicazione e nello sviluppo. Con loro non ho mai avuto difficoltà. Quando mi è andato malissimo, quella 30 cm di pianta l'ho sempre avuto. Qual è la tua preferita? Meladina che rispettano i canoni che ci propongono. E sono una buona qualità per il prezzo. Qual è la vostra vita? Surtout, eh. Qual è stata la vostra motivazione? C'era bisogno di parlare di canapa, c'era bisogno in Italia, c'era tantissimo bisogno a Napoli e in Campania perché noi abbiamo una lunghissima tradizione di canapa produttori e quindi ci sembrava il posto giusto, e il momento giusto per partire con questa iniziativa. Il nostro intento è quello di far aumentare il più possibile la cultura nel mondo della canapa, di far conoscere anche gli usi alternativi, di solito si, si parla di canapa solamente in un senso e in un altro, dove un senso è il tessile e l'altro senso è il ludico. E il nostro intento è appunto quello di, di far conoscere tutti quelli che sono gli aspetti e le potenzialità della Camera. Riguardo eventuali problemi burocratici, ci sono stati per la mostra? Assolutamente no, solo non abbiamo avuto problemi burocratici ma abbiamo avuto una grandissima risposta dalle istituzioni, ne siamo stati veramente molto contenti, sia da, dalla regione, dal comune, oggi abbiamo avuto anche la visita del sindaco di Napoli che ci ha fatto molto piacere e che ha apprezzato il nostro lavoro per cercare di rendere questa città un po' più internazionale. Quando mi fanno questa domanda di su che cosa mi aspetto, non so mai cosa rispondere, posso dire che cosa spero, spero che si vada verso la legalizzazione, cosa aspettarmi dall'istituzione italiane, no, non lo so, proprio non lo so.